Numero. Sì. Ok. Aspettiamo. Ciao Beatrice, Pietro e Roberta. Sono i primi tre che sono in onda. Ciao a tutti. Come state? Io oggi un po' così, ho lavato i capelli e mi è venuta la cervicale, e quindi sto un po' giù. Allora, oggi realizzeremo insieme i baci di luna, adesso aspettiamo che eh, arriva qualcun altro in linea, e dopo iniziamo a farli. Ciao Benedetta, ciao Domenico, ciao Coccinella, ciao a tutti, ciao! Ok, penso che possiamo iniziare, cioè, siamo già parecchi. Vi Date un saluto per vedere i commenti? Sì, sì, vedo, lo sta scritto bene. Ciao Gabriella, ciao Tina, ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi facciamo i baci di luna, visto che molti di voi mi hanno chiesto di fare un dolce senza forno e quindi ho scelto di fare questi che sono un po' i più veloci che possiamo realizzare. Allora, gli ingredienti sono nocciole tritate, nocciole tritate, crema spalmabile, cacao e nocciole intere. Quindi pochi, semplici, forse le nocciole non ce le avete in questo momento in casa, però sono ingredienti facili da reperire. Iniziamo tritando le nocciole allora io le ho tritate come vedete non le ho tritate sottili sottili le ho tritate abbastanza grossolanamente perché è bello trovare il pezzettino della nocciola mentre mangiamo i baci invece se li tritiamo troppo sottilmente diventa una poltiglia e basta quindi ho tritato le nocciole e le dosi le trovate tutte nel link che trovate sopra al post della diretta ora qui uniamo le nocciole Ora uniamo la crema spalmabile. Allora non la unisco tutta perché oggi la bilancia ha deciso di abbandonarmi e quindi non ho potuto pesare bene tutti gli ingredienti. Il cacao. Il cacao è facoltativo, serve solamente ad asciugare un po' l'impasto però se voi mettete l'impasto in frigo e lo lasciate riposare in frigo Tranquillamente potete anche evitare il cacao. Allora nel frattempo che io qui amalgamo bene tutto, ditemi come state. Tutto bene dalle vostre parti? Qui oggi il tempo un po' così, piove. Allora io mi metto il guantino perché sennò mi impiastriccio tutte le mani. C'è qualche domanda? Qualcosa? Eh? Devo vedere io? No. Ok. La prendo tutta perché vedo che mi serve. Procedi al momento. Ok. Saluti vari. Va bene, ciao a tutte. Ciao Lucia. Allora, faccio così dalla spatolina la crema spalmabile potete utilizzare la crema spalmabile che preferite e vado a mescolarla bene non uso le mani perché altrimenti poi devo cambiare il quanto. e non è bello vedere queste mani tutte sporche di crema spalmabile però come vedete è facilissimo, il composto si è già formato, si vede vero? Ecco pronto, il composto per i baci di luna è pronto, ora... Come facciamo a realizzare i baci di luna facilmente, non sporcandoci tantissimo le mani? 1. Mettiamo l'impasto in frigorifero, magari un'oretta, un'ora e mezza, magari la mattina il giorno prima, lo teniamo un po' in frigo. 2. Ci bagniamo le mani. Le inumidiamo con un po' d'acqua, così. Io sto usando i guanti, solamente perché dopo mi serviranno le mani nude per fare la confezione dei baci. Prendiamo un po' di composto, come vedete, con le mani inumidite non si appiccica. Oggi pensavo di non dire appiccica, invece lo devo dire. Le nocciole sono tostate? Sì, sì, sì, ecco, questo vi dovevo dire pure. Brava, che ha fatto la domanda! Sì, sì, le nocciole sono tostate. Metto un, un foglio di carta forno sotto, così posso appoggiare sopra i baci. Facciamo delle biglie la grandezza decidetela voi a me piacciono piuttosto piccole sono più belle da vedere vedete? si vede? e le mettiamo sulla carta forno come vedete è semplicissimo da realizzare il composto è bello sodo basta inumidirsi le mani e non si appiccica domanda dimmi scusare la crema di pistacchi con le nocciole o con i pistacchi farli ai pistacchi penso di sì si può e poi con che cosa sempre ricoperti poi di cioccolato fondente sì penso che si può se ti piace il pistacchio sì perché no si sì, si può si può si può è una bella idea a ah, chi piace il pistacchio sì solo che devi scegliere sicuramente i pistacchi, quelli senza pellicina e non salati. Se poi ti piace anche il sapore eh, dolce e salato insieme, lo puoi fare tranquillamente. Io sto facendo nel frattempo le nostre biglie. Oppure le mandorle? Sì, anche le mandorle potete fare. Se non avete le nocciole, usate tranquillamente le mandorle, sono buonissime con le mandorle. Solo che noi, per, assomigliarci, per assomigliare per avvicinarci il più possibile al gusto dei famosi dolcetti che si regalano il giorno degli innamorati, io non posso dire... I baci di conversano, sannoci. Di conversano? di conversano, sì. No, questi sono i baci di Luna. Di conversano. Si chiamano così perché sono dedicati alla mia cagnolina, Luna, che non c'è più adesso, però volevo trovare un modo per ricordarla per sempre e quindi ho deciso di mettere il nome di suo nome ai paci ne realizzo qualcun altro e poi passiamo al secondo step la ricetta nel link sì sì la ricetta è nel link questo composto è stato fatto con nocciole tostate tritate tritate grossolanamente potete farlo anche a coltello se non avete un robot da cucina e se lo fate al robot da cucina fate con la modalità scatto non mettete eh, la modalità centrifuga continua fate modalità scatto in modo da poter tenere sotto controllo eh, la grandezza poi del risultato del, della nocciola tritata vedete come sono sono molto crossolane il video lo troviamo dopo il video dopo lo caricheremo su youtube mi raccomando iscrivetevi su youtube perché dobbiamo essere in tanti per rendere attivo il canale vi aspetto un il ]venuto. nome del canale il nome del canale è cucina come graziella andate su youtube cercate cucina come graziella troverete un tastino con sopra scritto iscrivetevi o iscriviti e clicca iscriviti e aziona la campanellina così ogni volta che pubblicheremo un video vi arriverà la notifica ecco qui i baci realizzati ecco li abbiamo fatti proprio in diretta espressa, questo mi servono le nocciole adesso mi toglierò i guanti forno. che cosa vuota dal il forno? il forno è stato il panno non posso spostarlo, sta buono allora, ora che cosa come facciamo a mettere la nocciola e a farla stabilizzare bene sul bacio prendiamo la nocciola tostata e fredda la intingiamo, qui c'è il cioccolato sciolto a bagnomaria, cioccolato fondente, e lo appoggiamo sul nostro bacio, così, facendo una leggera pressione. Visto che è carino? Un mm, puffo Sì, così già sono carini. Così. E mettiamo qui. Tostate le nocciole, mi raccomando che hanno un sapore più intenso e sono più buone. Bacio di luna a conversare sì. Sì. Vai, quasi, grazie alla giannunzza. Quasi sono ottimi. Io li ho fatti a Natale l'ultima volta, molti li fanno anche per, per fare delle confezioni regalo. Da regalare ad amici e parenti io li ho fatti così, li ho preparati, li ho confezionati, poi vi farò vedere come e li ho regalati a natale insieme a tutti gli altri dolcetti che avevo preparato Vedete che già assumono una forma molto simile al famoso uh, al famoso cioccolato non possiamo dire il nome bacio di conversano. Eh sì, infatti. Se lo fate con le mandorle sicuramente potete dire bacio di conversano. Tranquillamente. Ora, penso che io vi posso togliere il guantino. Bene. Penso di sì. Ok, mi tolgo il guanto perché ho finito la parte più, più stricciata. Queste non mi servono più. Lo metto qua. E questo. Ora, questa è una domanda spellare le nocciole una volta messe in forno sì, una volta messa in forno a tostare basterà far, passarle fra le mani e la pellicina andrà via facilmente proprio, molto facilmente basterà, questa qui per esempio sono tutte già tolta la pellicina perché le ho già tostate rimane, qualche residuo, rimane giusto qualche residuo molto. ma non si sente neanche al gusto il cacao, il cacao magro, amaro dolce. il cacao amaro mm. sì, allora ripetiamo Nocciole tostate e tritate grossolanamente. Crema spalmabile, cacao. Potete anche aggiungere una nota di alcol se vi piace, non lo so, un amaretto, un, un liquore al cioccolato, un liquore al caffè, ma proprio leggerissima. Se, se, se è per adulti, se è per bambini lasciate stare. Ora, fai vedere... Un attimo questa parte qui, che io ho quelli già eh, pronti che ho messo in frigorifero per rassodare per passare da passare al cioccolato. Si vede? Si vedono, Questo. penso di sì. Allora, questi qui sono quelli che io ho preparato prima e ho messo in frigorifero a rassodare, e adesso vedrete la differenza tra il metterli in frigorifero e il nonno come vedete già il colore è diverso perché è freddo questi naturalmente li ho preparati prima e li ho fatti piccoli piccoli come piacciono a me ora qui abbiamo il cioccolato fuso questa è la parte che voi mi avete chiesto di vedere perché avete più difficoltà ora cosa si fa? Si prende il bacio freddo da frigorifero perché così è più facile da maneggiare. Si tuffa nel cioccolato fondente così. Con una forchetta lo preleviamo. Agitiamo un po' in modo da far cadere il cioccolato in eccesso. E adagiamo il bacio sulla carta a forno. Ecco fatto si è visto? ripetiamo il tutto ve lo faccio vedere di nuovo questo è il bacio che è stato in frigorifero realizzato tuffiamo nel cioccolato fondente avvolgiamo nel cioccolato fondente facciamo cadere il cioccolato in eccesso facciamo anche questa cosa qui e poi lo adagiamo, faccio lentamente così tu puoi riprendere tutti i movimenti sulla carta forno così si vede? Mi dite se si vede bene? Ditemi se si vede bene così io sì, posso continuare. Sì. Si vede? Ah, ok. Si vede. Ne, si facciamo, vede? ne facciamo un altro. Li finiamo tutti. Questi così avete modo, chi si sintonizza, adesso di vedere. Tuffare. Se, se sono freddi, come vedete, la nocciola rimane integra, intatta. E mettete sulla carta a forno spostiamo leggermente perché forse così potete vedere meglio come vedete essendo freddo, il cioccolato si sta già asciugando qua devi venire, vieni qua a far vedere questo passaggio qua uh -huh. allora andiamo, ci ho toccato quello che avevo già fatto bene allora passate nel cioccolato caldo al cioccolato aggiungete un goccino di olio che sia extravergine che sia di semi per farlo eh, risultare più lucido poi durante la l'asciugatura e mettete qui Perché si è collegata adesso la ricetta è nel link video Su youtube canale cucina con me graziella Iscrivetevi. e Fate questo. Ora proviamo con questi che ho appena fatto, come vedete, la nocciola si è già fissata, ok? Proviamo con questi, anche se non sono belli sodi. Cioè, mantenere la nocciola, puoi capovolger sì. non cade. Eh, ho fatto così, eh sì. no, non si muove. Per vedere, allora. sì. Questo è proprio ciccione. Cioccolato fondente. Sì, questo è proprio ciccione. Forse si vede anche meglio per voi. Era meglio farli più grandi. Guardate che bello. Come rimane. Vedete? Perfetto. Perfetto. Se voi aspettate qualche secondo che eh, il cioccolato in eccesso cade, sì, sì, vengono perfetti. ecco qua. Naturalmente potete farli anche con cioccolato bianco invece che il cioccolato fondente avvolgerli nel cioccolato bianco al latte anche utilizzate quello che avete adesso avete le uova di Pasqua da consumare? Usate quello che avete tranquillamente io continuo così vi faccio vedere vedete? Si sta inquadrato qui va bene e mettiamo sulla carta a forno mi raccomando la carta a forno non mettete su piatti in ceramica perché io l'ho già fatto e ho fatto un Disastro l'ho fatto un giorno che non avevo la carta a forno pensando che una volta asciutti si sarebbero staccati no non si staccano Sono rimasti tutti incollati sul piatto questa quest operazione in estate risulta veramente difficile però in estate evitiamo di fare così baci perché eh sì, troppo cioccolato, cioccolato si, si scioglie invece in inverno veramente è, uno, è, è un piacere realizzarli ne faccio un altro e poi passiamo alla confezione se c'è qualche domanda ma non credo perché è così facile da realizzare ecco qui baci pronti mi raccomando battete un po' sulla pentola così come sto facendo io i, tr i trucchetti sono cioè, cioè i segreti per realizzarli alla perfezione sono pochi du un, due sono uno mettere l'impasto prima di fare le biglie le palline nel frigorifero e anche dopo aver fatto le biglie nel frigorifero così Vedete, subito si asciuga il cioccolato ed è perfetto. Nella pentola, naturalmente, c'è dell'acqua calda perché è il A bagnomaria è normale che ci sia l'acqua calda perché sennò non avrebbe senso. Ci salito. sono persone che si sentono il cioccolato, che ci sono non so te... quindi. Ci sono persone che si sentono il cioccolato. Come fai a non farlo addensare? Tenendolo su, a bagnomaria sull'acqua calda, ok allora. Mm. Adesso, i nostri baci, i primi baci che io ho realizzato, sono già, sono già pronti. Vedete? Lo prendo e si stacca. Si vede? Questi sono quelli che erano in frigo che avevo preparato prima. Si staccano facilmente. Questa parte qui la potete eliminare. Così è perfetto. Il cioccolato lo rimettete a sciogliere. Ora, io ho questi per avvolgere i baci. Ma voi potete usare della carta stagnola semplicissima, quasi si trovano in commercio in qualsiasi, in qualsiasi negozio che vende articoli per dolci. Tu continua a riprendere un attimo qui per piacere, io mi vado a lavare le mani perché questa cosa non si può vedere. Quanto tempo bisogna tenere il frigo? Un'oretta almeno. D'estate cioè se fa caldo anche di più d'inverno basterà anche un'oretta d'inverno anche a temperatura ambiente si rassuda subito la crema spalmabile Essendo circa cacao subito si rassuda D'estate quando fa caldo ci vorrà più tempo ora ho detto io ho questi fogli Che ho preso per natale e quindi me ne sono avanzati ce l'ho però potete utilizzare tranquillamente la carta stagnola che avete a casa la ritagliate così e poi avvolgete i baci ora questi qui sono quelli che sono già asciutti che facciamo prendiamo il bacio lo capovolgiamo così e chiudiamo così questa operazione questo natale l'ha fatta regista ha chiuso tutti i baci a uno a uno con la carta ed ecco il bacio il bacio di luna penso che si sia visto bene, ne facciamo un altro, il bacio a testa in giù sulla carta, vabbè questa è un'operazione veramente semplicissima, chiudete e poi avvolgete, sigillando bene la punta così che si veda bene la nocciola che abbiamo fatto tanta fatica a far rimanere bella precisa e integra, dimmi il video dove lo troviamo per il peso collegato non ho sì. allora ripetiamo tutti gli ingredienti nel frattempo video, tu... sì. nel frattempo io chiudo questo il video lo trovate su youtube you... uh, nel mio canale youtube che si chiama cucina come graziella appena finiamo i tempi tecnici lo metteremo su youtube tranquillamente lo ritrovate tutto lì Iscrivete. Mintre... iscrivetevi e attivate la campanellina così ogni volta che noi Ascolta pubblicheremo un video, voi avrete la notifica. Nel frattempo che io faccio finisco di chiudere questi, vi ripeto che ho utilizzato nocciole tostate tritate, crema spalmabile, crema spalmabile e cacao. la ricetta è nel link sul video e chiudiamo ne faccio l'ultimo se ci sono domande potete farle adesso così abbiamo finito ecco qua il bacio di luna pronto quindi abbiamo i tre step questo è senza cioccolato solamente con la nocciola questo è avvolto nel cioccolato e questo avvolto nella carta e ci siamo ok la conservazione allora, per conservarli d'inverno li potete lasciare a temperatura ambiente dipende però anche dalla temperatura che avete in casa io consiglio sempre di tenerli in frigo però se voi volete potete lasciarli anche a temperatura ambiente se fa freddo in casa vostra tranquillamente anche perché non c'è niente che vada male eh, crema spalmabile, nocciole, cacao e cioccolato fondente quindi non succede niente poi? dimmi questo che hai fatto? Che, che, sei, che sei prenota per primi? <ride> all'asta, all all'asta, che offre facciamo? di più <ride> se le aggiude Il mio referente se le aggiude. Questi sono di, di regista, non possiamo darle a nessuno in questo momento. Dimmi, c'è qualche altra domanda? Ripeto gli ingredienti? Sì, per, chi si fosse, per chi si è collegato adesso, la ricetta. Per una, una c'era uno che credeva del San Marzano: se va bene, si, sì, si, sì, va benissimo. Sì, sì, va va benissimo. Una nota alcolica, ma proprio leggerissima, proprio okay. leggera, leggera. Solamente per una questione proprio di, di una, una sciccheria. Proprio così, per voi adulti che magari le volete regalare a un adulto, a un signore, allora mettete una, una nota alcolica. però anche così, sono per bonissime. i bambini, no. Allora, gli ingredienti sono nocciole tostate precedentemente e tritate grossolanamente. Se utilizzate un cutter, un frullatore, utilizzate la funzione a scatto. Non le tritate sottili sottili, altrimenti diventa una poltiglia e poi non c'è gusto a mangiare questi baci che non danno di niente. La crema spalmabile e il cacao. Il cacao è facoltativo, se volete lo mettete, altrimenti no e cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Come? Al cioccolato unite un goccio di olio, <coughs> che sia extravergine, che sia di semi, unite un goccio di olio. Che tipo di carta e dove si trovano? Questa qui l'ho trovata in un negozio di carta stagnola colorata. <coughs> Scusate la tosse però. L'abbiamo presa in un negozio di articoli per dolci. Ce ne sono... Però potete utilizzare anche la carta stagnola semplice. Aspetta un attimo uno qua. Sì, questa è per una carta per confezionare. Sì. Diversamente potete utilizzare della semplice, del lui, <coughs> la carta stagnola. Vedete? Ne prendo uno. Sì. Questo non posso stringerlo troppo forte perché non è da frigo ecco qua deve che è chiuso lo stesso anche nella carta stagnola semplice <coughs> ok questa qua è una rimanenza che avevo per Natale quindi l'ho voluto utilizzare per farvi vedere una cosa diversa questo è tutto è tutto chiaro vero? perché tanto è facilissimo da realizzare Va bene? Sì. Ok. Dimmi, non ti capisco. Il telefono? Il? <ride> Che lavoro fai? Una Io chef, che lavoro, che lavoro faccio? Una chef. Sono una chef stellata, un brutto. Che lavoro fai? Una chef. Sono una cuoca. Lavoro in un chef. agriturismo di non un agriturismo vicino a Conversano. Una chef stellata. Stellata. <ride> certo. <ride> senza stelle e senza dove stanno le stelle. Eh, è bella le vedi solo tu? No, faccio la cuoca, sì, sì. Cuoca, sì. pasticcera? No. Sì, sì. sì. Dicevo che da un hobby è diventato un lavoro, anche se io ci tengo a dire che ho imparato tutto quello che so fare, che sia poco o che sia tanto, l'ho imparato da sola. I ricordi che ho di mia nonna non sono momenti di vita vissuta, nel senso che io mi sono messa insieme a mia nonna a cucinare, ho solamente una buona memoria per fortuna, mi basta vedere una volta qualsiasi cosa, anche me la ricordo per sempre e quindi a volte mi si aprono questi cassettini nella memoria e ricordo cose vabbè, di mia nonna che anche se non le ho viste fare io le ricordo ah, vabbè, ci sono anche poi. se non le ho fatte insieme a lei ricordo di averle fatte e poi veramente ho letto, letto, letto, visto, visto, visto Giusto. e quindi questa è la risultata applicata, applicata, applicata e lavorato, lavorato, lavorato tanto tanto tanto passione ecco. passione e poi mi piacerebbe pazienza, pazienza pazienza pazienza Esatto, soprattutto quella. Diciamo che Gesù con me è stato molto generoso, è stato abbondante in tutto. Come si vede, io sono abbondante in tutto. Quindi, abbiamo finito la nostra ricetta. Ci dovremmo vedere mercoledì. Penso che mercoledì pomeriggio voglio fare con voi i panini ripieni. Sempre i panini di Nonna Maria, sempre di patate, ripieni di tonno. Dovrebbe essere più o meno sempre verso le 16.30. Ci vediamo, e vi avviso sempre la mattina o qualche ora prima, ci vediamo e facciamo i panini di patate ripieni ok Si possono mettere nei pirottini, c'è qualcuno? Sì, altro? sì, sì, sì, potete mettere nei pirottini. Uh, non ne ho io adesso a disposizione qui proprio. Sì, potete, met sì, sì, potete mettere nei Compe pirottini. con pezioni che avete, non ne abbiamo. Sì, ma anche nei regali. pirottini sono veramente carini. Sono belli nei pirottini. Sì, sì, potete, potete. Aspetta, forse riesco a, pre a prendere un pirottino, se tu aspetti qua, vi faccio vedere anche nel pirottino. Devo solamente cercarli, abbiate un attimo di pazienza, perché ora non ricordo dove li ho messi. Ah, eccoli. Vediamo quale grandezza. Per tutte le altre ricette andate sul sito, le trovate là, dosi e ingredienti. Allora, io adesso ho questi pilottini. Questa questo è una video lezione Una adesso ricetta. proviamo se con i baci non ancora ben rassodati riusciamo a farlo prendete il bacio forse è meglio questo qui che è più grande visto che non è ancora bello sodo fate sempre la stessa cosa e poi ecco qua non fate come ho fatto io e fate così diciamo che potrebbe oh. venire meglio però eh. vi ho fatto okay. vedere con la fretta e fate questo ok che cosa devo ripetere un'operazione ah sì con calma lo facciamo con calma così lo vedete Allarghiamo un po' visto che questo è proprio piccolo devo toccare per forza con le dita per non fare disastri e fate questo ecco è venuto molto meglio sì. potete fare così così grazie al cioccolato il pirottino così facciamo le cose oltre che buone anche belle e quindi li potete fare anche nei pirottini, va bene? Allora, questo è tutto. Adesso, questo una volta asciutto è più bello. Allora, penso che abbiamo detto tutto. Per qualsiasi domanda, fatela sotto ai commenti che io rispondo a tutti. E ci vediamo mercoledì. Nel frattempo vi ricordo sempre, iscrivetevi al mio canale YouTube che si chiama Cucina come Graziella. Attivate la campanellina e vi arriverà la notifica. Invitate anche i vostri amici a, a, a iscriversi al canale YouTube. Se vi è piaciuta questa, questa diretta condividetela e ci vediamo mercoledì. Questo è tutto. Il link, Il link della ricetta è nel post sopra alla, alla diretta poi magari ve lo metto anche nei commenti vi rimanda al blog che mi piace come grazie le altre ricette ingredienti spogliate il sito trovate tutto esatto. così vi preparate anche per mercoledì per sì. gli ingredienti sì, così per mercoledì poi magari vi metto prima gli ingredienti se voi volete farli insieme a me o se volete prepararvi basta aprire il sito vedete la ricetta sì. vi preparate così per mercoledì siamo tutti a posto Siete già allora. pronti Così in diretta potete preparare anche, sì. Okay. Giusto? Sì, giusto Va bene, grazie il regista eh. Della precisazione Mi raccomando la campanellina è molto importante Ecco mm. che Discrizione <ride> è importante Ma anche la okay, sì, Pan, campanellina Sì, Peter Va bene Ok, grazie a tutti Ci vediamo mercoledì Sempre alle 16.30 Sempre su questo canale A presto Ciao a tutti Ciao. Ciao, ciao Mattias! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!